1959, un pezzo che ha cantato Roberto Murolo, soprattutto quando si esibiva a Capri, scritta da Ugo Calise, un antesignano della, del cantante chitarrista. Un pezzo che poi Peppino Di Capri ha reso famoso con uno swing, un arrangiamento un po' diverso. Stasera molti di voi lo ricorderanno, molti di voi che sono in compagnia possono darsi la mano, state attenti però se vicino avete un compagno o una compagna diversa, può succedere un incidente diplomatico, ma chi a contezza di ciò che è accanto può chiudere gli occhi e cantare insieme a noi tenendo la mano a chi vuole e vabbè è la mano fraterna con questo pezzo che si chiama appunto Non è peccato Siamo <applausi> In di che fai, non è peccato E se in suono non va ma medaglia, non è peccato Tu mi guardi con luce e passione, io ti parlo e mi tremano in mano, ma si sì chieste per te non è ubbè. Ma sei dice, o oh bene cade? Se stavo così derivato, non è faccato. Ma va stimmale vita, sto suon. che e da E tu, abbraccio. Forte a striglia Perché amore La senta pa' me Pacato non è ma guarda un ci e passione e ti e e mi mani in mano ma si chiesta per te non ne ho bene ma sai dice, o oh bene a cadere si sta a da si deve vasa non ne ho qua ma sti malevito stu suon cafreve già da e tu abbracciami giù forte a strigli amore che siete per me peccato non è perché amore che siete per me Peccato non è, che amore la siete per me, peccato non è, non è peccato.